Buonasera da mamma Teresa stasera vi faccio vedere come si fanno i panini con la milza questo è il polmone che lo devo pulire e questa è la milza appena è bella pulita si bollisce e poi vi faccio vedere quando è cotta come si prepara? allora si mette qua in acqua fredda una. E due. Muore. si sciacqua cioè sciacqua, questa roba è una sciacqua. e risciacquiamo una bella una che la pentola per bollirla la metto sul fuoco e ci accendo senza sale e aspetto che si cuoci appena è ben cotta poi vediamo ciao qua spengo Passate un'ora, la tolgo dall'acqua. Si raffredda. Poi lo mettiamo nel frigorifero e domani la taglio e faccio i panini. fredda e si può levare la pellicina sarebbe questa, questa la pelle Cominciamo a tagliare, fine, poi coso questa prendo un po' di polvere. e si taglia sempre, fine. finito di tagliare e nel panino ci, ci va più polmone e un po' di milza ora andiamo a cucinarla per cucinarla serve lo strutto apro metto lo strutto della padella Poi ci accendo e non deve essere fritta, deve essere bollita. Ora ci accendo, si scioglie lo strutto, prima si cucina il polmone. Poi, quando è cotto il polmone, all'ultimo metto la mizza. Ora... Cotto il polmone, ora gli metto la mezza. Ok, pronta. Una volta e ci metto. Panino, è pronto. Aggiungo un po' di sale e si sì, ci può aggiungere il formaggio. Chi lo, vuole. Chi lo preferisce, io no. Mm, buonissimo.